Ciao a tutti. Oggi vediamo questo contafili. È particolare perché viene chiamato gigante, in quanto la forma è quella di un contafili, ma è molto più grande. La lente ha un diametro di 90 mm e vediamo la struttura quasi 10 cm di base. Ingrandisce Due volte e si può richiudere proprio come un contafili. Questo modello in particolare ha anche la luce e funziona con quattro batterie. Vediamo che la struttura totale è di oltre 12 cm. Vediamo qui il confronto con un contafili da un centimetro di base. Ciao a tutti! Se vi servono lenti di ingrandimento visitate il sito elettronicadidattica.com A presto!